Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video che non serve a niente, non serve a nulla sto video, non racconto nulla se non la ripresa a guidare con qualche cosa e ho scelto Dirt Rally 2, Vi anticipo che ho aggiornato gli ultimi driver di, eh, del podium ma quello che è più importante da tenere a mente è venerdì l'inizio del campionato Aston Challenge con le bellissime Aston Martin GTE organizzato dai ragazzi di Sim Drivers. io ci ho messo veramente pochissimo di mio quindi diamo il giusto merito a questi ragazzi venerdì e io riprendo con una specie di sfogo al volante quindi se siete qui vuol, vuol dire che vi volete concedere tre minuti del vostro tempo veramente perché non avete nient'altro da fare allora io provo a fare il Fabris block dalla situazione. Fabris can block. Partiti, non guardate i disastri che andrò a fare. Vai, proviamo subito a passare qua dentro. Mamma mia, ragazzi. Uh! Mamma mia Bello sto piccolo 360 Non so se posso passare di qua ah, Mamma mia Quanto è cattiva sta macchina, ragazzi Mamma mia Mamma mia, ce l'ho fatta, è incredibile Boh, mamma Vabbè, una botta ci stava, dai Saltone Ho visto una cosa interessante Anche lì guardate Splash Ah! Vabbè ragazzi, mi pare che i tre minuti sono passati <ride> Grazie per avermi guardato, seguito come al solito se questo video inutile vi è piaciuto lasciate un like, un commento, fatemi un video risposta con il video più scatenato e pazzo possibile, se volete, lasciate un commento, iscrivetevi, noi ci vediamo venerdì, perché perché no, magari anche prima! Come al solito Grazie a tutti, ci vediamo presto da Fabris, è tutto. Ciao! A base botta ragazzi, guarda qua. <ride> Ciao!